Ciao a tutti amanti della piscina! Se non vedete l'ora di chiudere la piscina per godervi una pausa da manutenzione e trattamento acqua, aspettate a mettervi comodi. Non dimenticate che, una volta coperta, dovete comunque prendervi cura della piscina durante l'inverno, specialmente della copertura invernale. Pioggia e maltempo hanno un impatto negativo sulla copertura e, se non fate attenzione, questa non svolgerà il suo compito in modo efficace, facendo entrare lo sporco in vasca e creando una situazione complicata da affrontare alla riapertura dell'impianto l'anno successivo. Ma non preoccupatevi, per prevenire gli accumuli di acqua piovana ed evitare che la copertura si rovini, ci sono diversi metodi. Oggi ci concentreremo sulla pompa svuotateli. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordiamo di scaricare la nostra guida gratuita La Mia Piscina, un manuale che racchiude tutti i trucchi e segreti, spiegati in modo chiaro ed esaustivo, per svolgere la pulizia e manutenzione della piscina in modo efficace durante tutto l'anno, dall'apertura primaverile alla chiusura invernale. Link in descrizione e nelle schede. La funzione di una copertura invernale impermeabile è quella di trattenere pioggia, neve sciolta e detriti lontani dalla piscina nel periodo di chiusura. Sfortunatamente, tutti questi elementi non spariranno magicamente sul telo, ma resteranno lì finché non vi deciderete a toglierli. Il problema principale è l'acqua. Man mano che si accumula, diventa sempre più pesante e comincerà a gravare sul centro della copertura. Pensate che appena 2,5 cm di pioggia pesano 23 kg. Se il vostro telone ha una superficie approssimativa di 26 m2, misura giusta per una piscina di circa 3,5 m x 7, parliamo di ben 660 kg d'acqua sulla copertura dopo appena 2,5 cm di pioggia. Lasciare 3 quarti di tonnellata su un tele in PVC, per quanto di qualità, di sicuro accelererà i tempi per la sostituzione. Pensate anche alla riapertura. Tutta quell'acqua accumulata dovrà essere smaltita ad un certo punto, il che significa che dovrete farlo da soli o, se è un lavoro troppo grosso, pagare qualcuno per occuparsene. Questo sempre che la vostra copertura abbia retto sotto il peso di chili d'acqua per qualche mese. Fondamentalmente la pompa svuotateli ha due scopi. Prima di tutto aspira l'acqua e i piccoli detriti dalla superficie della copertura, evitando negli accumuli pompandoli fuori dal perimetro della vasca in giardino ovunque decidiate di dirigere lo scarico. Seconda cosa, evita che l'acqua in eccesso arrivi in piscina attraverso qualche fessura, evitando che il livello dell'acqua in vasca salga troppo o che addirittura questa trabocchi. Una precisazione sulla neve. Le pompe svuotateli rimuovono l'acqua, non la neve. Quindi vi raccomandiamo di non lasciare la neve sulla copertura e aspettare che si sciolga perché potrebbe trasformarsi in ghiaccio. E allora sì che avrete una bella gatta da pelare! Armatevi di una scopa o una spazzola non abrasiva, così non rischiate di rovinare il telo e spazzatela via. In questo modo non diventerà troppo pesante ed eviterete di crearvi problemi. Complimenti! Arrivando a questo punto del video avete sbloccato un consiglio bonus. Meglio una pompa manuale o automatica? Se state immaginando che la versione manuale implichi dove stare sotto la pioggia ad aspirare l'acqua con un attrezzo tipo aspirapolvere, Potete stare tranquilli, non è così. Una pompa manuale va semplicemente attivata a mano. Dovrete tenere sott'occhio la copertura e, quando notate che l'acqua comincia ad accumularsi, attivare la pompa. Se vi doveste dimenticare di controllare per un paio di giorni, potreste ritrovarvi con un bel problema. Una pompa a svuotateli automatica invece fa tutto da sola lasciata al centro della copertura si attiverà automaticamente e comincerà a lavorare quando rileva che l'acqua ha raggiunto un certo livello. Dovrete solo dare un'occhiata per controllare che tutto funzioni come dovrebbe, ma in questo caso l'impegno richiesto è minimo. Quindi, se avete un budget un po' più alto, una pompa automatica è un investimento davvero utile. Se invece preferite risparmiare, una pompa manuale farà comunque il lavoro anche se necessita di uno sforzo maggiore da parte vostra. Bene, qui termina questo video, grazie di cuore dell'attenzione. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella su tutte le notifiche per non perdere i nostri prossimi consigli. Lasciateci anche un like e un commento o domanda qui sotto. Buon relax a tutti da BS Village.